Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sulla finanza personale. Oggi parleremo di un argomento molto importante che interessa a tutti: ovvero i soldi. I soldi. I soldi. I soldi. I soldi. I soldi. Ma come sempre, se non l'avete già fatto, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale così non vi perderete i miei prossimi video. Molte persone tendono a pensare che la ricchezza sia solo per i ricchi, ma in realtà, con un po' di pianificazione e duro lavoro, tutti possono migliorare la loro situazione finanziaria. Ecco quindi che oggi vediamo tre aspetti fondamentali, quasi banali, semplici, ma di estrema importanza per migliorare la propria situazione finanziaria. La prima cosa da fare è prendere il controllo delle tue finanze è già prenderne il controllo, perché spesso pensiamo di averne il controllo, ma non è così. È un modo semplice per iniziare a farlo è semplicemente tenendo traccia di tutte le tue entrate e di tutte le uscite. Questo ti darà una buona idea di dove va il tuo denaro ogni mese e ti aiuterà a identificare eventuali aree dove puoi risparmiare. Esistono anche molti strumenti e applicazioni che possono aiutarti a gestire le tue finanze in modo più efficiente, come i software di bilancio familiare o le applicazioni per tenere traccia delle tue spese. Se ti interessa approfondire queste applicazioni, sapere i vantaggi, i funzionamenti eccetera, fammelo sapere nei commenti e farò un video dettagliato in merito. Oppure, se già ne utilizzi una, facci sapere il nome, i vantaggi, i svantaggi e come ti trovi. Oltre a gestire il tuo denaro in modo più efficiente, devi anche pensare a come farlo crescere. Ci sono molte opzioni di investimento disponibili che possono aiutarti a far crescere il tuo denaro nel tempo. Un esempio è il webinar che trovi qui sotto in descrizione. Se invece sei nuovo agli investimenti e non sei sicuro di quale sia la migliore opzione per te, un consulente finanziario può aiutarti a fare le scelte giuste. Infine ricorda che la finanza personale non riguarda solo il risparmio ci sono molte cose da considerare come l'acquisto di una casa di una macchina gli imprevisti la pensione eccetera sia che tu stia cercando di acquistare la tua prima casa o la tua prima auto assicurati di pianificare attentamente il tutto e di fare ricerche per trovare le migliori offerte in sintesi prenditi il tempo per prendere il controllo delle tue finanze cerca di far crescere il tuo denaro e di pianificare il tutto per il futuro con un po di lavoro e pianificazione puoi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e crearti la vita che desideri. Grazie per aver guardato il video e se ti è piaciuto non scordarti di lasciare un like, iscriverti al canale così non ti perderai i miei prossimi video.